Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale Qui è di nuovo Marco Donofrio Allora, intanto volevo ringraziarvi per gli iscritti Che ho già raggiunto 20 iscritti Quindi sono molto contento Grazie anche a voi per il supporto che mi date Però ragazzi, mi raccomando Ora dobbiamo puntare sempre in alto ad arrivare sempre più alto, più alto, più alto Fino a esplodere anche Questo insomma, sto scherzando Ora ragazzi, volevo farvi una piccola Diciamo Lanciarvi una piccola sfida Cerchiamo di arrivare entro gennaio a 50 iscritti. Se ci riusciamo ragazzi, vi prometto che avrete una piccola intervista o in singolo oppure in coppia con qualcuno, qualche mia amica, qualche mio parente, con qualcuno. Oggi voglio andare in un posto che si chiama Zero Gravity, è un posto che si trova a Milano, però io che abito a Verona non andrò a Milano, andrò però a Verona, a San Giovanni Lupatotto per la precisione, è un posto simile allo Zero Gravity, però non si chiama Zero Gravity, si chiama Hyperspace, che è praticamente una palestra dove puoi fare le stesse cose che c'è allo Zero Gravity di Milano, infatti hanno tre sedi, una che si trova a Verona, una a Bologna e una a Milano, però a Milano l'hanno chiamato Zero Gravity, non so perché. Comunque andrò in questo posto che è proprio una palestra dove c'è gomma piuma, puoi fare dodgeball, puoi fare basket con i trampolini elast elastici proprio. Poi c'è anche tipo arrampicata. Proprio è una palestra fatta di gomma piuma Tappeti elastici Con vari giochi associati a, questa, a queste cose qui Quindi ho deciso ragazzi di portarvi con me Ovviamente le riprese le farò col telefono per... E niente ragazzi Poi vi farò vedere quello che faccio Un po' insomma tutto quanto E noi ci vediamo a tra poco Appena arriviamo Ciao Balli Ciao ragazzi eccoci finalmente siamo arrivati a All'hyperspace, guardate un po', siamo nei disputatori, io sono ovviamente in tuta. E c'ho anche i calzini proprio hyperspace, non so se vedete bene, vi faccio vedere un attimo, guardate, hyperspace. Poi penso un baby incontro meglio, comunque è una figata, ci hanno spiegato le istruzioni, quindi ora purtroppo dovevamo entrare alle 4 e mezza, purtroppo abbiamo fatto tutto troppo tardi. Colpa mia sono un po' pigro. Quindi adesso ci hanno scalato il turno, anziché alle 4.30 cominciare alle 5.00. Solo che anziché fare dalle 4.30 alle 6.30 ci fanno fare dalle eh, 17 alle 19, sempre a due ore, quindi va benissimo. C'era anche una promozione ragazzi, quindi figata. Ora niente ragazzi, aspettiamo ancora un po', poi entriamo, ma appena, appena, appena entriamo sicuramente ci divertiremo. Noi ci vediamo ragazzi tra pochissimo, a tra poco che ora andiamo. Ciao belli! Ciao ragazzi, eccoci qui, siamo arrivati all'Apple Space, guardate un po' che roba, tutto quanto, anche su matapie elastici ovviamente, una vera figata. Adesso andrò a fare questo combattimento, ovviamente lo farò con la mia ragazza, speriamo che vada bene, lei intanto è sui tappeti, guardatela. Si sta divertendo un po' come una matta e che ci posso fare ragazzi? È Verona, ma Apple Space è davvero una figata la mia ragazza è quella lì che fa la, la scimmietta tipo sembra tipo che faccia la scimmietta molto brava no comunque ragazzi veramente la persona è veramente una figata infatti ci stiamo divertendo ma mi sa che ci ritorno di nuovo perché è troppo bello ragazzi veramente del raga anche la mia ragazza saltare, non era tanto facile anche io cioè, come vedete sono già sudato sono qui da neanche un'ora circa ma troppo divertente ma esasperante ragazzi posso devo assicurare che è davvero dura vi consiglio anche comunque di provarlo perché è bellissimo infatti noi ci torneremo di nuovo perché ci stiamo usando oggi due ore ma è una figata unica come giornata ok ragazzi siamo ancora qui ora andremo a fare questo gioco qua Praticamente selezioni no? Eh, tipo start a sinistra o destra oppure doppio, io lo farò doppio E questi qua, vedete, si illuminano tutti quanti. Voi dovete saltare e cercare di no? di, di, di, di, di, di, di colpire saltando. Poi, e poi qua ovviamente appare il punteggio, no? Che sempre no? Scegli i giocatori. L'ho già fatto due volte con il mio ragazzo, ho vinto sempre io. Ora vediamo chi vincerà. Andiamo ragazzi, dai, let's go! Ragazzi! Ora, sotto elastico, doppio avvitamento mortale, no sto scherzando, capriola in avanti, non ho mai fatto ginnastica, non l'ho mai fatto, vediamo se mi riesce, forse sarà una schifezza, andiamo! Ok ragazzi Un saluto la mia pinta eh. ma tre vado eh ma le vale. uh, non l'ho mai, mai fatto ragazzi non so ancora atterrare in piedi però non mi sembra che si a fare una schifezza, anche se mi gira la testa, sono morto, infatti ora visto che sono morto, vi mando un addio, ciao! <ride> Comunque è una figata, abbiamo proprio il basket, eccolo qui, scusatemi, il basket, siete buoni elastici, siete buoni elastici. Poi abbiamo anche una specie tipo di labirinto va in alto come vedete il lascio in alto bellissimo, infatti dietro di me poi abbiamo anche insomma quel salto lì faccio vedere un po' meglio quel salto lì che devi buttare sul materasso che c'è là quello lì solo che però dovete tipo buttarvi ehm, atterrare o con le ginocchia o con uh, da seduti oppure di schiena se no vi fate male poi abbiamo anche i trepuni elastici una marea come potete vedere è una figata ragazzi assolutamente una figata poi in alto, alto c'è anche il bar per poter bere cioè proprio è bellissimo e poi oggi c'era anche la promozione che è lunedì quindi una figata ragazzi no vi consiglio di andare bene ragazzi la giornata finisce qua io spero che vi sia piaciuto vedere dove dove siamo andati perché è stata è una figata se il video vi è piaciuto mettete un like Iscrivetevi al canale e attivate la campanellina Per non perdere nessuna notifica Un'altra cosa ragazzi importante Prima di chiudere il video Siamo già arrivati a 20 iscritti Ce l'abbiamo fatta ragazzi Ce la stiamo facendo siamo grandi Però ragazzi mi raccomando Ora non dobbiamo mollare Non dobbiamo eh, fermarci qua Dobbiamo arrivare almeno a 50 iscritti Entro i primi di gennaio Visto ragazzi che poi il 2 gennaio eh, È anche il mio compleanno Fatemi questo regalo per i primi di gennaio arriviamo a 50 iscritti. Ovviamente, ragazzi, chi tra di voi commenterà, poi io lo saluterò in un prossimo video. La giornata finisce qui. Ricordatevi di iscrivervi al canale, lasciate un like, attivate la campanellina. Even when you feel low you can still go.